Un attacco contro i bambini, i cittadini e le famiglie che noi reputiamo vergognoso, stiamo già lavorando, già da stanotte il municipio si è attivato immediatamente per trovare una soluzione alternativa e soprattutto per ripristinare la scuola nel minor tempo possibile.